Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmelone98 che vi dà il benvenuto in questo nuovissimo, attesissimo, sensazionalissimo Palmelone Sponsor! Questa volta, ragazzi, recensirò in maniera un po' più approfondita tre, e dico tre, canali che per i contenuti che portano, il lavoro che compiono e lo stile che adottano, sono sicuramente i tre canali più belli non dell'Italia, non dell'Europa, non del mondo. Il primo canale di cui intendo parlare è il canale di Ian Lloyd, un ragazzo che porta video animati, creepypasta e varie curiosità riguardanti il genere horror. NO! E NO! Non azzardatevi a fare paragoni con quest'altro youtuber! Non ha nulla a che vedere con lui, assolutamente! Comunque, ritornando ad Ian, ci tengo a precisare che io sono un amante dei film horror. Sono uno dei generi preferiti che ho sempre trovato intrigante da vedere. Se la storia che racconta si dimostra interessante, ed è anche ben curata, ovviamente. E come mi piacciono i film horror, mi piacciono anche i creepypasta, ovvero racconti brevi e originali che nascono per creare e provocare shock nel lettore. Cosa che Ian riesce benissimo. Posso i video su Slenderman, Freddy Krueger e Michael Myers, dove Lloyd riesce a creare un'atmosfera davvero creepy, con musiche ben scelte e una color correction ottima. E ovviamente non posso non citare una delle migliori serie animate viste sul tubo a mio avviso, ovvero Dexter Lab, dove il Bonian fa sottoporre il danerottolo genialoide, si può dire genialoide, a una serie di avventure e disavventure in cui mostra ad esempio come sopravvivere ad una bomba atomica, in mezzo al mare e così via, quindi non sono solo divertenti da vedere, ma anche, sotto alcuni punti di vista, istruttivi Sono contento di vedere che questa serie stia riscuotendo ottimi risultati sul tuo canale, Ian Ma c'è comunque da chiedersi sul perché continuino ad arrivare in tendenza prodotti di m Come i video di stremo invece che questi contenuti di qualità YouTube mi sa che devi rivedere il tuo algoritmo Sì, sì Per chi mi segue su Facebook Seguitemi su Facebook, mettete mi piace, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego! Sa perfettamente che ho scritto alcuni post in merito ad un canale che ha suscitato non poco il mio interesse. Sto parlando di da YouTuber. Allora, comprendo perfettamente che ai giorni d'oggi è davvero difficile crescere su YouTube. Ed è anche vero che a molti scocci a spendere tempo per cercare un video originale e quindi guarda la prima cosa che gli consiglia YouTube, che al 90% delle volte è solo me*****. Ma? Ma? Come ca è possibile che nessuno finora abbia minimamente accennato questo canale, video ottimi, dall'umorismo genuino e una morale costruttiva ben pensata, ed ha anche un modo di parlare, di spori gli argomenti che attirano un poco l'attenzione cose di questo tipo non le vedevo dai tempi in cui scoprì per la prima volta il canale di Yotobi, e non mi trattengo dal dire che questo ragazzo probabilmente è allo stesso livello di Karim, non avete idea di quante volte ho visto video come Lucifer, Sorridi, Non L'Ho Capita Un Natale Diverso e Tanti Tanti altri. E se questo non bastasse, pensate che in autunno usciranno nuovi video di un livello forse addirittura superiore a quelli già citati da me: cioè, dei youtuber. Io ti adoro. Sei la nuova droga del tubo. E pensate che molti non hanno neanche idea che esisti e non sanno neanche che cosa si stanno perdendo. Ah. L'ultimo canale di cui intendo parlare è, a mio parere, uno dei canali più fenomenali che io ho avuto modo di scoprire e conoscere negli ultimi due mesi. Il canale di Edoardo Amati. Probabilmente alcuni di voi si saranno già fatti un'idea su chi sia il buon Edoardo, dato che ha partecipato alle mie ultime live riguardanti il mondo del cinema, ma probabilmente non così bene. Sul suo canale porta cortometraggi ben ideati, con un ottimo montaggio, bella fotografia, buona recitazione e dialoghi davvero, davvero bellissimi. I testi sono tra i più belli che io abbia mai sentito in un video di YouTube E sono di una profondità incommensurabile Davvero Edoardo, sei un regista, un attore, uno sceneggiatore, e fotografo fenomenale Vi invito a vedere cortometraggi come La Notte, Stranger Things, The Mirror Mask Che fanno emozionare non poco Vedendo un canale di questo calibro viene da chiedermi Perché? Perché un ragazzo dal così grande talento Che è presente su YouTube da così tanto tanto tempo Viene messo malamente da parte Diciamoci la verità, YouTube Italia è diventato un posto dove si fa gossip, flame, dissing unicamente sui youtuber col tutto rispetto per canali come youtube fa cagare, mr flame e david rubino che portano contenuti bene o male buoni ma bisogna dire che la vostra comparsa sul tubo e a causa di alcuni episodi come quello di gretamenchi e zoda la gente ormai è stata educata a voler vedere unicamente questi contenuti pieni di dissing e per la maggior parte fatti male si preferisce solo unicamente a parlare di chi porta la m***a chi fa video cringe Trascurando invece chi merita davvero E non ci si rende conto del fatto che Parlando di canali di m*** non si fa che dare ancora più visibilità a questi. Eh no ragazzi, questa non è affatto critica. La critica è ben alto. E cioè sono ben alti i canali che la portano sul tubo. Come Simpatia Non Pervenuta o Meteor. Quindi mi appello a voi che state guardando questo video. Condividete il canale di Edoardo Amati. Condividete il canale di The YouTuber. Condividete il canale di Ian Lloyd. Parlatene con i vostri amici, parenti, su Facebook, Instagram, Telegram. Fate vedere i loro video tutti, perché se davvero siete stanchi della situazione che vive su YouTube Italia, allora facendo questo compirete un passo avanti verso il cambiamento. Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, condividete il video, ma in primis vi invito a condividere i canali, i contenuti che portano questi canali che ho nominato, se volete condividere il video va benissimo, però diamo priorità ai canali che ho menzionato. Date un'occhiata ai vari social che trovate in descrizione e anche ai canali che ho nominato, i cui link trovate in descrizione, mi raccomando condivideteli e noi ci rivediamo con un nuovo video. Arrivederci!